Andrea, sembra che al corso di basket quest'estivo sono andato all'oratorio, e intanto adesso c'è ancora, si è migliorato moltissimo nel lancio delle eh, scatole che contengono scarpe. Sei d'accordo? Mm, no, finché non la lanci non sono d'accordo. Comunque non è il corso, ma sono io che te l'ho insegnato. E io sto andando a fare i camp di specializzazione di basket, sì. Ma quest'estate ne farai uno a Livigno? No, te l'ho detto prima, terza e quarta sono su a Bormio e andiamo forse a farla in Gardiner a St. Moritz il 21-25, se non mi ricordo il giorno. Va bene, ascolta, non so se sei pronto, ma io, come al solito, ti lancio una scatola di una scarpa, mi devi dire di che marchio si tratta? Quanto pesa e poi soprattutto le caratteristiche. Oggi siamo super in forma e quindi ci può stare. Tra l'altro, poi secondo me questa scarpa potresti anche portartela a casa. Un ragazzo ha detto l'altra volta che avevi sulle magliette delle marche delle scarpe, quindi potrebbe essere una la Costa per andare su, sullo yacht. Potrebbe essere una la cost, ma chi può dirlo? Eh? Questo... Comunque, sei pronto? Dai, attento che ce l'hai in linea. va. Eh, infatti sono abbastanza in difficoltà oggi. Comunque vado, eh. Vado, vado, vado. Direi che più o meno ci siamo riusciti, ma proprio più o meno. Hai ripreso la chiave, ovviamente. Ho ripreso le chiavi, ce cioè le avevo lì. Oh, guarda. Vai, ci sono. Vai. Ormai campioncini. Sì, infatti non metto più il conteggio perché comunque lo fai così rapidamente che non ha nemmeno più senso. È chirurgica! Bravissimo, bravissimo. Secondo te, prima domanda, quanto pesa sta so scarpa? pesa 2,80 2,80 ci può stare Vabbè, poi dopo alla pausa la pesiamo marchio? l'hai detto Nike forse ma Ma tu infatti confondi sempre Nike con un'altra con... è un'altra? sì ecco avevo il dubbio che fosse un Nike o altra. Eh, mi fregano sempre ma anche nel... Um... In questa zona qua dell'intersuola mi frega sempre sono assolutamente d'accordo con te, di che modello si tratta? per di più stavo toccando sotto perché l'altra volta mi ha, mi ha fregato le, le Five Fingers qua sotto ma mi sembra che non ci siano più o, o ci siano poco oddio sai che non lo so che scarpa è, cos'è che ci mancava da provare la Tori l'avevamo provata, le Scalanze l'avevamo provata Sì, beh poi quelle nuove tra l'altro non l'abbiamo ancora pubblicato un video che abbiamo già fatto ma dovete aspettare fino a. Al 21 di luglio, magari la userò in una gara. Sai che non saprei dirti. Comunque, è una scarpa. Sembra una scarpa da lento a dire così. Non ha fibra di carbonio. Posso darti un consiglio? Dica. È un modello che abbiamo già provato, ma la versione 2022. Eh, L'escalante. L'escalante l'abbiamo appena pubblicata. Era già 2022. Era già 2022, allora. Boh, Thorin, non mi sembra. È una Torin, eh, eh, La puoi guardare? È la Torin 6. Appena uscita proprio questa settimana sul mercato italiano, vi metto qua sotto qualche link nel frattempo è arrivato il nostro mitto coniglio. Sta diventando sempre più, più chiaro. Beh, adesso è forse addirittura in eh, telecamera. Andato dietro, perché mi sembra boh, molto migliorata la tomaia in generale, mi sembra una tomaia più consistente, più, più nuova, non lo so i come... In generale, mi sembra un'ottima tomaia, quindi um, hai ricordi che, che facevano comunque scarpe relativamente minimal, uh, dritte al punto? Questa mi sembrava molto più curata. Ascolta, provatela un secondo, e poi mi devi dire se secondo te stesso numero. Poi dopo facciamo una pausa e, come al solito, poi ti farò qualche domanda. Dai, vado subito a provarlo. Va bene. Ci vediamo dopo. Ciao eh, ciao. Andrea spero che il coffee ti sia piaciuto, comunque qua sembra di essere in spiaggia con, con l'oratorio cosa ne pensi di queste Torin 6? Ma intanto ben fatta, sto continuando a guardare la tua moglie che mi ha lasciato davvero ben impressionato due zone, la prima qua il tessuto tipo un knit, dietro invece guarda qua dopo c'è l'attaccatura con con una cucitura è una zona un pochino più tosta e sta zona tallonare è un po' più diciamo protetta qua dietro nel, nel tallone un po' più morbida sopra guarda! secondo te Andrea allora la, che l'hai provata stesso numero o mezzo numero in più eh, la domanda vera è perché molti ci dicono che comprano online, però hanno sempre fatica a capire che numero prendi. Questa, assolutamente, stesso numero. Di solito con l'altra faceva sempre fatica, questa invece è lo stesso numero, assolutamente, anzi, è quasi abbondante strana sta cosa qua di solito sono sempre strette questa è quasi abbondante e quindi hai deciso quanto pesa io l'ho pesata e eh, poi non te l'ho ancora detto secondo me è 2.80 comunque sono sui 2.80 in realtà pesa solo 258 grammi quindi basta sì. effettivamente molto molto leggera avrei detto 2.60 ma no mi sembrava 2.80 sento questa zona qua bella, bella pesante tra virgolette Sicuramente con, con questa tua maglia traspirante in avampiede qualcosa sono andati a limare di peso. Invece a livello di tallone, come l'hai vista, l'hai già un po' detto, ma ti sembra abbastanza fasciante. Sì, guarda, ti ripeto, allora la zona qua dietro è fatta apposta per ospitare il tallone nella maniera più, più comoda possibile. Ha anche la, questa specie di beccuccio che ho visto anche su Nike ai tempissimi. Tutta la zona qua comunque dalla schiuma e anche lei abbastanza tra pesante per, per ammortizzare la zona del tallone. E invece cosa ne pensi della uh, intersuola Ego Max che abbiamo spesso decantato nel, nei mesi scorsi e che sensazioni ti hanno dato correndo in giardino assieme al tuo mitico coniglio? È una mescola più morbida, cioè l'hanno ammorbidita già nel, nell'ultima uscita l'avevano ammorbidita non mi dispiace diciamo che ammortizza bene eh, non è male per niente. E invece a livello di battistrada come l'hai vista, chiaramente è un, ha un grandissimo spazio nell'avampiede ma in generale cosa ne pensi? Io credo che il battistrada sia uno dei migliori sul mercato. Davvero ha un grip clamoroso poi sarà anche in effetti tutta quest'area davvero grossa che, che mi fa appoggiare di avampiede quindi mi fa essere bello saldo al terreno. E invece Andrea a livello di sistema di allacciatura è un po' particolare rispetto al passato come l'hai vista e secondo te si allaccia abbastanza bene? No, si allaccia molto bene, è comoda non, non mi dà fastidio all'orso del piede ha questa linguetta di quelle, quelle che noi chiamiamo racing con uh, l'accrocchietto qua sopra dove c'è proprio il dorso del piede con un cuscinetto e quindi rende davvero... A me non dispiace per niente l'allacciatura. La, la, la e invece a livello di utilizzo, di prima acchitto, siamo sempre solamente al negozio, a chi la suggeriresti e consiglieresti di provare altra e in che condizioni? No, mi sembra una scarpa comunque da, da lento. Da riposo no, secondo me, perché questi drop così bassi comunque ti ti fanno spingere sempre di avampiede, quindi eh, non è così tanto riposante come potrebbe essere una, una, una Bondi, per dire. È una scarpa per atleti, secondo me, leggeri. Ah, sì, forse la metterei sotto i 75 kg. Più che altro sopra davvero rischi questa poca gomma che ha di, di schiacciarla troppo e non, a, non averne sul rimbalzo. Quindi è sicuramente una scarpa da lento per atleti mediamente leggeri. range di utilizzo, secondo me, di, di velocità, lì non abbiamo un limite massimo sopra, quindi i lenti li posso fare anche a 6 volendo, sotto secondo me è più forti dei 4 al km diventano impegnative. Poi nei prossimi giorni faremo il confronto tra queste e l'escalante, sicuramente due ottime scarpe, e chiaramente la durata di queste scarpe è più importante perché la qualità costruttiva è, è davvero ottima. C'è il coniglio che sta cercando qualcosa di mangi da mangiare, ma il cartone buono, lo so. Peccato che abbiamo solo due telecamere, comunque dopo, dopo lo filmiamo. Forse non dovevo prendere più conigli? Ma davvero sta cambiando colore beige adesso, prima era grigio scuro. No, te l'ho detto, questa intersuola qua è... mi piace, morbida. Eh, mi ricordo i tempi che era un po molto più dura, meno riposante, diciamo. Questa qua invece la trovo… ci sta, ci sta per fare i lenti. Io ho sentito anche chi usa queste scarpe, forse per la corsa di Vampire, forse forse non lo so uh, le riescono a portare a 1000 km. km. io personalmente la porterei 600 massimo 700 quindi questa qua non la porterei a quel limite massimo degli 800 più che altro perché davvero è una scarpa relativamente bassa con drop molto basso uh, cos'è zero? Sì, sì non so se, se la porterà più di 600-700 km. sto pensando anche che se la porti 1500 km, essendo una scarpa così minimalista volendo non ti crea così grossi problemi, però, boh, non lo so, io sono molto in dubbio. Poi te l'ho detto, eh, sarà una mia fissa mentale. Bisogna anche un po' valutare, eh, ripeto, magari a 400 km già incominci ad avere problemi alle caviglie perché magari pesi 80 kg e le hai volute comprare lo stesso, caviglie e ginocchia stanno chiedendo pietà, è meglio cambiarle. Arrivi a 800 km non senti la stanchezza, non senti le, le ginocchia e le caviglie che ti danno problemi, le puoi portare a... Dare. 900 km Va bene, grazie Andrea Stay strong, keep running Iscrivetevi al canale e Andiamo a berci un coffee Iscrivetevi al canale Sta volando E sì, grazie per i coffee E quante rate ti mancano Per, per ripagarla Invincible Ci siamo, ci siamo, ci siamo Beh, però Sempre, sempre graditi sono i caffè. Dobbiamo fare ulteriori recensioni Grazie ancora Ciao, alla prossima Ciao